vi chiedo con amore di mettere le mani nel vostro cuore e di chiedere ai vostri angeli all'arcangelo michele qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi potrebbe essere più di uno potrebbero essere tutti e tre ok bene iniziamo la nostra lettura cioè non la lettura la preghiera di protezione e iniziamo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 tanto amore stanno seguendo questa lettura chiedo che tutte le persone coinvolte possano ricevere i messaggi più appropriati per loro e per il loro massimo bene per il massimo bene supremo grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie alla coscienza micaelica, maria regina celeste è fatto è fatto è fatto e così è e così sia ora per sempre e per l'eternità ok vediamo un po' cosa ci vogliono dire le carte ok vediamo un po' lascia andare il controllo lascia andare il controllo per il gruppo A mettiamolo qui vediamo un po' gruppo B territorio sconosciuto, tu sei esattamente nel luogo dove devi essere, vediamo un po', gruppo C, C'è la carta, protetto dagli angeli, Vediamo un po' le altre carte, i sussurri della natura, cosa ci vogliono dire. Vediamo un po', ecco qua. Illuminazione per il gruppo A. b credi nel tuo eh, nella tua mh, nella tua comprensione interiore quindi credi in te stesso credi nel tuo sentire aspettate sono cadute troppe carte non, sono un po troppe eccola qui gruppo c speranza e felicità Ora andiamo a vedere le carte delle fatte, come mai si è piegata questa carta? Ok, gruppo A, tentazione, gruppo B, speranza, anche per il gruppo B c'è speranza, vediamo gruppo C, eccola qui, manifestazione, interessante, bene bene bene, In, eh, iniziamo a vedere la nostra lettura, prima però volevo anche scegliere un messaggio da questo libro, per tutte le persone coinvolte, il massimo bene supremo, Arcangelo Michele, osserva meglio le sfumature lo vedremo poi alla fine va bene Ok, iniziamo la nostra lettura angelica. Eh, diciamo che è venuto il momento di lasciare andare il controllo, lascia andare la voglia di eh, decidere, di stabilire come devono andare le cose. Va bene visualizzare ciò che, eh, ciò che tu desideri nel modo in cui vorresti che andassero le cose, però bisogna anche lasciare andare, bisogna anche staccarsi dal risultato e lasciare che sia l'amore divino lasciare che sia la sorgente di amore gli angeli l'arcangelo michele a, um, a far, far sì che gli eventi si manifestino nel modo giusto perché eh, bisogna anche avere un atto di fede un atto di fiducia che tutto andrà nel modo più giusto per te e per il tuo massimo bene quindi lascia andare la tentazione di controllare lascia andare la tentazione di seguire la strada più corta la strada più semplice la strada che eh, diciamo che ti porterebbe dei risultati più velocemente quello è l'ego che ti sta eh, diciamo ti sta in qualche modo confondendo le idee, la tua strada è la strada dell'ascensione, la tua strada è la strada dell'illuminazione, quindi troverai la luce, troverai le risposte, troverai l'illuminazione se lascerai andare l'ego, se lascerai andare il controllo, il bisogno di voler a tutti i costi che qualcosa avvenga immediatamente o qualcosa che debba andare come vuoi tu abbi fede e fiducia prega di più, medita di più connettiti di più con le frequenze della luce più elevate con l'arcangelo Michele chiedi all'arcangelo Michele di liberarti, di guidarti di proteggerti e di assisterti e riuscirai a vedere l'orizzonte riuscirai a vedere la strada più giusta per te e per il tuo massimo bene ok passiamo al gruppo numero uh, al b al gruppo b è un territorio sconosciuto per te cioè ti trovi in una situazione dove hai un po di confusione non capisci cosa sta succedendo non riesci a controllare le cose le cose non stanno andando come ti aspetti che vadano ci vuole anche qui il lasciare andare il controllo va bene tu sei esattamente nel posto dove devi essere questo è il momento giusto sei nel posto giusto al momento giusto devi lasciare andare semplicemente eh, questo controllo che ti sta veramente opprimendo ti sta veramente eh, confondendo le idee non hai bisogno di chiedere conferme all'esterno non hai bisogno di stare. Lì. Sempre a chiedere agli altri o a confrontarti con gli altri, devi imparare a seguire la tua intuizione, devi imparare a sentire la tua voce interiore. Ma c'è una bella differenza tra la voce dell'ego che giudica te o le altre persone, e c'è una bella differenza con quella che è la voce di Dio la voce di Dio è la voce della verità, la voce degli angeli è la voce che ti dà gioia. Gli angeli non ti parlano male degli altri ti aiutano a riconoscere la verità con fermezza, integrità saggezza e verità, ma non giudicano quella voce giudicante è l'ego, la tua voce interiore invece ti sta dando una direzione precisa, ascoltala perché ti guiderà nella direzione più giusta per te se nel, nel posto giusto se nel momento giusto, ascolta la tua intuizione e tutto andrà per il meglio, c'è speranza perché tutto possa andare veramente nel verso più giusto per te per il tuo massimo bene ci vogliono anche delle delle aspettative positive va bene queste ti possono anche aiutare a cambiare l'esito degli eventi un'attitudine positiva ti aiuta a manifestare eventi sincronici e perfetti nella tua vita lavora sulle con le affermazioni positive lavora con la manifestazione lavora con per avere pensieri ed emozioni positive in comunione di intenti nella direzione dei tuoi sogni e lascia che tutto fluisca liberamente e tutto si manifesterà nel, mo nel momento giusto nel modo più giusto per te e per il tuo massimo bene ricordati dice l'arcangelo michele che sei protetta dagli angeli va bene gli angeli sono intorno a te gli angeli ti stanno guidando gli angeli ti stanno aiutando eh, loro ti, ti dicono che assolutamente continua a sperare a, ad avere aspettative positive c'è tanta gioia Dentro di te, connettiti con quella gioia, connettiti con le frequenze più, più belle, più armoniose, con la pace nel tuo cuore, senti la musica del tuo cuore, fai cose che ti canta balla, scrivi, fai delle passeggiate nella natura, stanno arrivando delle bellissime giornate, connettiti con gli angeli, con le fate, con gli esseri della natura. Questo porterà manifestazione, manifestazione alle porte. Si stanno veramente manifestando i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Eh, vedrai che tutto andrà assolutamente eh, nella direzione giusta. Scrivi, eh, scrivi tutti i tuoi sogni e i tuoi obiettivi, ringrazia come che li hai già manifestati, lavora sulla manifestazione, lavora sulla gioia. C'è tanta speranza per te, ma è una speranza positiva, cioè metti aspettative positive positive in questa direzione nella direzione giusta sei protetto sei assistito sei assistita e tutto andrà per il verso giusto per il tuo massimo bene e per il massimo bene supremo bene abbiamo concluso anche la lettura eh, del gruppo c leggiamo il messaggio per tutte le persone coinvolte spesso la soluzione, la visione essenziale che permette di inquadrare la soluzione in maniera risolutiva è da ricercare tra le parole non dette, tra i piccoli particolari che sfuggono all'osservatore superficiale. Okay. Bene, spero che questi messaggi siano di aiuto per voi per questa eh, settimana, io eh, veramente auguro una buona manifestazione a tutti, sono eh, consigli che apparentemente sembrano diversi ma tutti parlano di allineamento energetico, tutti parlano di allineamento alla luce, all'amore, uscire dall'ego, eh, manifestare con gioia, con gratitudine, con aspettative positive, quindi buona settimana di manifestazione. A tutti voi, volevo ricordarvi che. Mi occupo di facilitare la lettura angelica con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele, facilito anche le, il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce che può portare beneficio in tantissimi livelli, fisico, mentale, emozionale, spirituale, eh, un, è un grande, aiuto, un grande mh, aiuto, porta accelerazione nel vostro processo di riallineamento spirituale, nel vostro processo di evoluzione. Sono sono aperte le iscrizioni per il percorso di coaching di due mesi che inizierà il 31 di marzo dove insegnerò a connettersi con le nuove frequenze di luce a tutti gli aspetti del riequilibrio energetico la guarigione in presenza la guarigione a distanza l'autoguarigione la guarigione con la foto la guarigione con lo sguardo ogni settimana verrà trattata una, un argomento diverso eh, insegnerò logo ceiling 5 lezioni meravigliose su logo ceiling riceverai quattro sessioni di riequilibrio energetico e un pacchetto veramente completo tutti gli insegnamenti dell'arcangelo michele tutto il materiale didattico contattami se sei interessata a partecipare è un percorso che si farà su zoom e lavoreremo su zoom circa due ore per ogni lezione a partire dalle 20.30 di sera quindi venerdì 31 marzo 2023 iscriviti perché ci sono solo sei posti disponibili eh, per chi invece è interessato Uh, come dire a fare un percorso di coaching one to one con uh, logo ceiling uh, logo ceiling è una modalità molto potente che aiuta ad eliminare tutte le paure i sistemi di credenze i blocchi tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere in allineamento con la tua anima e i tuoi sogni ed obiettivi quindi puoi lavorare sia per sciogliere i blocchi e le paure ma anche per la manifestazione andremo prima ad eliminare tutto ciò che ti sta impedendo di manifestare e poi andremo a lavorare sulle resistenze legate ai tuoi sogni e poi lavoreremo con la riprogrammazione quindi puoi prendere informazioni anche sul mio sito internet connessioniangeliche.com dove ci sono anche le tariffe i costi quindi per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi io vi saluto buona settimana a tutti un bacione a tutti ciao ciao